Ciao, benvenuto in questo nuovo video dove sei visto i precedenti che ho fatto. In uno abbiamo parlato dei triadi, in uno hai ascoltato la, la sigla della mitica serie tv Stranger Things. Cerchiamo di mettere insieme queste due cose per divertirci e per fare tecnica. Allora, eh, la, quello che hai ascoltato adesso nell'introduzione non è nient'altro che, oltre a essere chiaramente la sigla di Stranger Things, la, la melodia appunto ripetuta all'infinito, è una triade. Anzi, una quadriade e un arpeggio di do maggiore, dove noi suoniamo tonica, terza maggiore, quinta e settima maggiore. E poi andiamo a finire sull'ottava. Andiamo a suonarla insieme, te la spiego, perché così se la provi a mettere in pratica sicuramente sarà il miglior insegnamento. Allora, abbassiamola ad un'ottava rispetto a quello che l'hai ascoltato, dopo la portiamo su. Partiamo con il Do, quindi con il dito 2 andiamo sul la, eh, tasto 3 della corda di La e andiamo a mettere la nostra tonica, il nostro Do. Poi prendiamo il Mi con l'indice, dito 1, sulla corda di Re, il mignolo, eh, tasto 5, corda di Re, l'anulare, tasto 4, corda di Sol e andiamo a finire sul Do acuto, tasto 5, corda di Sol. Facciamolo piano insieme. 3, 4. Arrivati qua, torniamo indietro. Do, Mi, Sol, Si. Do, Si, Sol, Mi. Do, Mi, Sol, Si. Do, Si. Questa cosa qua, fatta più veloce, diventa ipnotica e diventa la mitica sigla. Eh, quindi, cosa ho fatto io Dal, da qua? L'ho spostato un'ottava sopra, quindi sono andato a prendere il Do, quello più acuto, al tasto 15, sempre della corda di là, che è qua. Qua ho fatto la stessa diteggiatura, quindi 2, 1, 4, 3, 4. 4 3 4 Do Mi Sol Si, Do, Si, Sol, Mi. Allora, qualche piccolo consiglio. Eh, innanzitutto, quindi 4 dita, 4 tasti e andiamo a usarle. Ognuno ha il suo tasto assegnato. L'altra cosa che devi fare attenzione è eh, non avere buchi tra una nota e l'altra, soprattutto quando cambi corda. Questa cosa non va bene, cerchiamo quindi di lasciare la nota lunga e non fare smettere la vibrazione della corda. Ma andiamo quando suoniamo l'altra nota: la nota che stava suonando si stoppa. se lo provi anche molto lento per certi versi è ancora più difficile perché tu devi lasciare questa, questa nota lunga mentre invece quando lo fai in velocità è un po più è un, un po più naturale che che vengano un po più attaccate anche se anche qua devi fare attenzione perché in velocità però si sente si sente molto meno anche se lo fai un po' staccato non è male però eh, il mio consiglio invece è quello proprio di, di tenerle il, il più lungo possibile in questo modo qua eh, ti eserciti bene a cambiare corda a usare tutte le dita e come mi piace sempre ricordare bisogna cercare di divertirsi eh, per eh, eh, facendo tecnica, quindi noi possiamo divertirci e fare tecnica allo stesso, allo stesso tempo. Quindi, quando abbiamo un esercizio tecnico, se questo è anche musicale, anche già una canzone che conosciamo, sicuramente secondo me è una cosa positiva che mi spinge a suonare di più a provarlo di più a cercare nuove soluzioni e in queste nuove soluzioni eh, una che ti consiglio è quella di cambiare di tonalità quindi partiamo dal do facciamo quattro volte in do quindi partiamo da qua poi andiamo ad esempio su un fa troviamo il tasto 8 eh, sempre a corda di la eh, e poi sul sol tasto 10 quindi facciamo te lo faccio sentire un po' più lento do 4 volte 2 3 4 vado in fa 4 volte eh. 3 4 sol possiamo farlo ciclico eh, questa cosa qua aiuta anche lo smanicamento poi utilizziamo come hai visto sempre la stessa diteggiatura quindi il basso ci permette di eh, cambiare tonalità ma mantenendo la stessa diteggiatura e questa è una cosa che possiamo sfruttare a nostro vantaggio Ok, bene, eh, spero che ti sia piaciuto questo video, scrivimi qua sotto se conosci Stranger Things, se avevi notato che era una scala maggiore con la settima maggiore, eh, se ti è piaciuto questo tipo di video e noi ci vediamo poi al prossimo video. Grazie ancora, ciao, a presto.